Allora, piccolissimo video per spiegarvi come usare una piccola mini-micro escape room per fare alcuni effetti che possono risultare estremamente utili in una, appunto, un escape room. Per fare ciò occorre la versione a pagamento, la PRO, perché occorre poter teleportare o comunque cambiare, eh, fare alcuni mestieri che non sono oh, disponibili nella versione, eh, diciamo, gratis. Allora, clicchiamo sicuramente nella stanza e proviamo a vedere l'effetto. Allora, la prima cosa c'è il cane che ci chiede se vogliamo andare sul tetto e il topo che chiede un quiz. In realtà, tutti e due, se cliccati, danno nuovo il quiz. Quindi, se io chiedo al cane, mi dice in che anno siamo, 2023, che è il giusto, e vedete che mi fa andare sul tetto. Ora da qua poi non riesco poi a scendere, quindi eventualmente bisognerà fargli trovare qualcosa sul tetto, per esempio, per poter praticamente poi tornare e andare avanti nell'escape room. Attualmente facciamo, usciamo, facciamo il nuovo play... Andiamo invece sul, uh, sul topo e se sul topo gli diciamo la risposta giusta, praticamente si spalanca la porta. Vedete, spalancando la porta noi possiamo entrare e a questo punto possiamo uh, interattivamente chiedere, anche qua c'è una personcina che possiamo chiedergli dopo un quiz e se rispondiamo al quiz, anche in questo caso, per esempio, ci fa andare sul tetto. Questo come al solito è solo un esempio. Mm. Ora vediamo come mi ho realizzato. Allora, innanzitutto, la, questo edificio l'ho ottenuto dalla library, cercando housing e poi su siti, e sul siti ho cercato. Boh, non mi ricordo neanche più qual è, comunque uno di questi. Hm? Ehm, vabbè, eh, voi fate gli esperimenti, può darsi che sia. Ecco, questo qua probabilmente, ok. Questo, qui, questo signore qua l'ho preso quando vedete che c'è questa indicazione della, della bacchetta magica vuol dire che c'è degli elementi che possono essere configurabili in questo caso la porta che si apre quando la mettete eh, nella scena quindi la trascinate e compare nella scena vedete che la block house già, ad esempio appunto questa double door e fra le tante possibilità potete partire ad esempio con la porta, la double door chiusa oppure con la porta aperta se per caso eh, pensate che sia meglio come, come, come discorso ora, eh, visto che la porta viene aperta con un quiz conviene di, di usarla nel Coblox così come diremmo che usiamo come nel Coblox sia il cane questo dog che è, il, è usato in Coblox eh, e sia il topino che gli diciamo che sia usato in Coblox e anche Q2, che era l'omino che c'era una volta entrato okay? Lo script di queste cose, oggi sono spaventate, è abbastanza semplice in realtà vedete che sono semplicemente dei blocchi così cosa succede quando il mouse è cliccato, gli abbiamo messo appunto come nel precedente video un quiz e gli abbiamo detto che se risponde correttamente devi impostare l'animazione della doppia porta all'aperto. Quindi apre la porta e ci permette di entrare. La stessa cosa è il cane. Se clicchiamo sul cane e se gli spondiamo nel modo giusto, ecco qui la cosa interessante, dobbiamo fare switch to camera camera 2. Quindi se vogliamo farlo andare da un'altra parte, la cosa molto semplice è quella di eh, prendere una camera, quindi andiamo qua, cerchiamo camera, e la camera, per esempio questa qui è diventata la camera 3, quindi se vogliamo eh, che quando siamo sul tetto possiamo aggiungere in questo caso un... quindi andiamo a camera 2 che era sul tetto e quindi possiamo aggiungere un personaggio che è ad esempio un item che potete anche nascondere per da qualche parte, per esempio un libro e, e il libro fatto in modo tale di, da, da, da averlo praticamente... A portata di mano e vedete che qui adesso qui praticamente è il libro e eh, non è proprio dove, dove vogliamo comunque potete mettere il libro e poi nel libro vi potete mettere eh, che eh, vabbè, adesso per semplicità facciamo così il libro lo cancelliamo e diciamo che se, eh, no, non possiamo cliccare questa cosa qua ehm, Wooden spoon, questo qui lo dovremmo mettere praticamente sulla camera e ecco, possiamo dire che cliccando su un oggetto particolare si può, nello stesso modo con cui si switcha sulla camera X si switcha un'altra camera, quindi si può andare avanti oppure addirittura in alcuni casi si può anche cambiare scena quindi, eh, sostanzialmente, come vedete, alla fine è sempre lo stesso tipo di eh, codice che abbiamo visto nel video precedente. Quindi, quando l'oggetto X eh, è cliccato, eh, gli facciamo fare un'operazione e se sbagliamo, possiamo anche dirgli di rimandarlo in un, posto, in un posto un po' più scomodo, per esempio indietro, nell'escape room. Quindi, praticamente all'ingresso dell'escape de, dell room e questo potrebbe essere un incentivo per fargli rispondere bene ai ragazzini ecco l'ho fatto a video spento perché ho impiegato un attimo a posizionare la, eh, questo quest oggetto gli ho anche messo un altro quiz che se risponde diciamo correttamente va in nuovo alla camera sotto quindi esce okay? quindi eh, noi eh, facciamo il nuovo play troviamo questo nostro coso quindi se vogliamo andare sul tetto andiamo solo rispondendo a un quiz, ci troviamo sul tetto poi qua dobbiamo cercare praticamente il dove è nascosto ecco qua il cucchiaio e se clicchiamo il cucchiaio ci fa un altro test e rispondendo esattamente ci troviamo praticamente all'inizio Volendo, appunto uno può costruirsi un po' di cose di questo tipo e costruire quindi di fatto un escape room in eh, piena regola e accertandosi che eh, i vari ambienti siano raggiungibili soltanto dopo aver risposto a un, a un quiz si ottiene a tutti gli effetti un, un, un sistema o anche un caccia al tesoro o comunque qualunque cosa che vi, vi possa venire in mente e tenendo conto, come ho detto prima, che il livello di coding che viene utilizzato è tutto sommato minimo, cioè praticamente soltanto una sequenza di when qualche cosa è cliccato si imposta o l'animazione di qualche cosa, tipo per aprire una porta o per fargli fare dei mestieri agli oggettini. Quindi, oltretutto, si potrebbe anche volendo far sparire il cane o far apparire altri personaggi da qualche parte oppure eh, muovere la telecamera e, e produrre in questo modo il teleport, che è una delle attività più, più interessanti di questi giochi fatti nei mondi virtuali. No? Per poter andare avanti ci viene teleportati, magari con qualche suono, qualche effetto speciale, da qualche altra parte. Allora, direi che è tutto Buonasera.